Ci vorrebbe il napalm per far fuori i meccanismi che hanno prodotto una classe manageriale che sta dappertutto, non sa gestire e viene usata per salvare le imprese.